La realtà di Saviore oggi è una realtà di persone anziane. I giovani se ne sono andati quasi tutti, quelli che rimangono è perché hanno un'attività nell'amministrazione pubblica o nella posta o qualcosa lì e basta. È l'ultimo paese della nostra Convalle, le strade finiscono qua e le comunicazioni avvenivano attraverso mulattiere e sentieri. Attraverso questi sentieri si raggiungeva Venezia, oggi ci vivono circa 300 persone, non si può parlare di una vera comunità attiva, dinamica, le scuole naturalmente non ci sono più, il fornaio non c'è più da tanti anni, qui si dice che se non c'è il forno non c'è il paese e in effetti possiamo anche dire che è così.